Nuoto, mondiali junior Indianapolis, Martinenghi oro nei 50, tre medaglie per l'Italia. Chiude con il botto l'Italia ai mondiali junior di Indianapolis. Nicolò Martinenghi concede il bis, conferma il responso della semifinale e domina anche la distanza più breve della rama. 2710, margine risicato su Alessandro Pinzuti, splendido argento a 9 centesimi dal connazionale. Al tramonto della sesta giornata, poi, la terza piazza nella staffetta 4x100 mista, con l'Italia splendida protagonista insieme a USA e Russia. 33.644, il quartetto composto da T. Con, Martinenghi, Burdisso e Nardini si arrende per una manciata di centesimi. Per gli americani, mondiale junior con 33.615. Nel medesimo contesto, al femminile, Italia settima, vola il Canada della Olesiac, 35.838, W in lunga. Conferma canadese anche nei 200 sl. Il duello tra la Rook e la Keseli è infuocato, prevale la prima per due centesimi, ma è nessuna nuotatrice a questo livello. Fa doppietta la nipponica Ike. Nei 100 farfalla non cè partita. La Ike, in stagione unica ad avvicinare per diversi mesi l'inarrivabile Sjoestro Stroem. Firma il record dei campionati, 5725 e sta ampiamente Rebecca Smith. Esse.asegava difende il bronzo dalla britannica large. Replica della Ike nei 50 SL. 2459, precede l'Ariola. Nei 100 SLU, crono super del russo Girev, 4833, argento per Nemeth. Sotto i 49, 4895. Doppietta americana nei 200 radi Zoe Bartel anticipa la Nelson. 22.568 per la vincitrice. Lo spagnolo Gonzalez, record dei campionati, prevale nei 200 dorso, 15.669. Mila che è di altro livello a farfalla copre i 200 in 15387 primato mondiale junior. Infine i 1500. Abruzzo conquista il titolo 150648.